Giulia Delellis distrutta dal dolore, il lutto. Giulia Delellis e il doloroso appello su Instagram per la morte di Mimmi. Giulia Delellis e altri protagonisti di Uomini e Donne avevano fatto conoscere a tutta Italia la giovane Mikol, meglio conosciuta con il nome di Minnie, che da sempre combatteva contro una terribile malattia, ovvero la fibrosi cistica. Giulia Delellis era stata la prima a pubblicare sui suoi social la straziante storia di Mimmi, e aveva lanciato anche numerose campagne con lo scopo di raccogliere fondi per lei e per tutti i ragazzi affetti da questa grave malattia, a cui avevano aderito anche molti amici della fidanzata di Andrea Damante, come Manuel Vallicella, Mario Serpa e Federico Gregucci. La ragazzina è venuta purtroppo a mancare proprio ieri, e Giulia Delellis e tutti gli altri hanno voluto ricordare attraverso Instagram la sua forza e il suo coraggio. In particolare il tronista di Uomini e Donne ha scritto distrutto dal dolore che poche persone avevano lasciato il segno nella sua vita come aveva fatto la dolce ragazzina, continuando scrivendo un dedica veramente commovente nei suoi confronti. Giulia De Lellis, brutta giornata. È morta Mimmi a causa della fibrosi cistica. Il tronista e amico di Giulia De Lellis ha infatti aggiunto che ogni volta Mimmi gli trasmetteva una forza enorme che gli aveva insegnato a non arrendersi mai. Anche Giulia Delellis ha riempito il suo social di foto che ricordavano la forza di Nicole, la nuova coinquilina del GF VIP ha infatti caricato sulle sue Instagram Stories numerose foto con lo scopo di annunciare che i funerali della piccola avverranno mercoledì 16 agosto alle ore 16 al cimitero Pomezia, e ha poi sottolineato lultimo grande gesto di Mimmi. La famiglia della piccola aveva infatti detto a Giulia Delellis che Nicole desiderava che i suoi bulbi oculari venissero donati a chi ne avesse bisogno, in modo che chi li aveva poteva vedere il mondo con i suoi bellissimi occhi.